Occorrono insegnanti, non solo, va bene, io do già per scontato che siano preparati, che abbiano delle competenze, certo. ma che abbiano quell'entusiasmo, oh, che siano eh, trascinanti, quella forte motivazione all'apprendimento, quella voglia di andare a scuola e di dire vado a divertirmi. Uno, comprendere che occorre costruire. Il cittadino attivo tu lo formi sin da subito, sin da subito. Creare quel senso di responsabilità sociale mh, per un adulto è perché l'hai formato da piccolo. E come certo. si forma da piccolo? Come si forma man mano che si cresce? Dandogli un ruolo no? nella comunità, nella società, man mano, potendo anche interloquire con alcune persone. I ragazzi che noi solitamente vediamo in televisione che fanno quelle manifestazioni dove sfasciano vetrine a destra e a sinistra, sì non è che sono ragazzi cattivi, sono ragazzi arrabbiati, ok? Esatto. È una rabbia sociale. Cosa se tu a questi ragazzi li porti nelle condizioni di, ok, ragioniamo, cosa c'è che non va? Secondo i we debate nelle scuole sono fondamentali, non basta soltanto dare lo spazio, tu come la pensi e alzi la mano. Tu cosa ne dici? E alzi la mano il web debate deve essere propositivo e costruttivo osservato il punto di vista degli altri giungiamo ad una conclusione come possiamo risolvere cosa volete fare come possiamo muoversi chi volete invitare invitare non puoi invitarlo come in classe utilizzi lo strumento diciamo digitale inviti qualcuno ma i ragazzi dovrebbero per esempio i ragazzi di politica se ne intendono, hanno una loro idea, ma avere un concetto di politica, e io non parlo di politica inteso come partito X o partito certo. uh, Y e via discorrendo, è l'amore per la politica intesa come linguaggio universale, per star bene la comunità va presa a scuola e se i politici potessero ma di qualunque fazione partito sì, politico sì, potessero interagire in uno scambio oh, di crescita culturale far capire il paese vostro lo dobbiamo crescere insieme ma tu sai che forza certo infatti guarda che in realtà eh, si va a eh, creare esatto.